Zombie Apocalypse ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video Barra Vlog che, che di Cho come state? Spero bene allora ehm... Innanzitutto volevo dirvi che grazie di tutti, perché mi sono perché mi, mi, mi sostenete in tutto e per tutto e comunque grazie ancora di cuore perché siete così, così fantastici con me, grazie davvero tanto. Aspettate un attimo che voglio vedere se riesco a andare a mettere la luce perché vedo poco luce qui, sì infatti e niente sta registrando sì ok allora innanzitutto volevo ringraziarvi di cuore perché mi sostenete lo so l'ho già detto so di volte ma anche perché mi aiutate a eh, non dico con la visualizzazione più che altro con la mia allegria che, che mi andate voi ogni volta e niente quindi che dire non so se mi si è rotto il cavalletto o meno, ma è una cosa allucinante di come il mio cavalletto. Poi non l'ho fatto vedere, ma adesso ve lo faccio vedere. Aspettate un secondo. Questo è il mio cavalletto, lo vedete? Già. Cioè, questo cavalletto qua, ahimè, non so cosa c'è, ma non sta in piedi, non l'ho rotto, giuro. Non sta in piedi e basta, non capisco perché. E vedete come? Tutto smalleggiante, boh, vabbè, poi lo sistemo a cosa a video fatto lo sistemerò no. però prima voglio vedere se riesco a tenerlo in piedi perché non voglio fare un video che non si vede nulla cioè, si vede perché lo sto tenendo con eh, lo sto tenendo in mano però non è la stessa cosa di metterlo sopra un eh, sopra un sopra cioè in mano oppure con eh, il bastone di selfie no preferisco avere un eh, vero bastone, sì sì ciao, <ride> un vero cavalletto da te, da, da, da, da tavolo, ce l'ho però non è il massimo e questo è il cavalletto. Eccomi qui, allora dunque, non so cosa sto registrando, quindi speriamo che sia tutto bene, aspettate, ho dovuto guardare, perché non, mi, non vedo cosa sto registrando, quindi... Devo capire bene cosa registro. Allora, cioè, se, se è arrivata alla registrazione, se si è avviata la registrazione o meno. Allora, ehm, dunque, ho messo la, perché questa luce qua di su è buia, ho messo la ring light, speriamo che si veda bene e si senta bene. ma Allora, il microfono è ok, però la luce non mi sembra il massimo. Perché io provo a metterla al massimo ma vabbè no comment quindi speriamo che sia bene questa luce che vada bene perché ho provato a metterla in tutte le maniere ma non voglio fare un patatrack con questa luce quindi vabbè. Comunque, sta il discorso che eh, sono riuscita a sistemare il cavalletto non so come speriamo che non è casca insieme al telefono perché non c'è voglia di registrarlo di nuovo da capo cioè di di smontare e fare cose, quindi no, però nel frattempo mi sono dato una sbrigata a mettere a posto le mie cose. Allora, la mia cosa sarebbe l'attrezzatura testatura per vedermi voi, per registrare questo video vlog che è Criccio. Allora, cosa dirvi di bello? Nell'altro video che ho cancellato perché purtroppo ahimè, era troppo in modalità... Uh, troppo altissima, vabbè altissima si deve vedere altrimenti non, vedete, non, vedete, non vedrete niente, però con questo telefono qua ho la netta sensazione che si veda alla perfezione, è fatta anche la rima. E, solo dirvi oggi che vabbè, è una bellissima giornata, non so come ti mille volte, sto già riprovando a fare l'ennesima registrazione dello, stessa, dello stesso argomento che ho fatto poco fa quando vi era Forum di Barbara Palombelli, ehm, però il video l'ho cancellato perché non si, cioè, si sentiva bene ma si vedeva male. E lì non mi è stato bene, quindi ho detto no, provo a riregistrarlo e va bene così. E, e niente, soltanto se guardo là, ma vedo che la mia anta dell'armadio è messa storta, non capisco il perché, è così storta, boh. Che sia un po' straordinario vabbè, non importa. Comunque, scusate, è poco carino. che Guardo su, però, volevo vedere com'era così vabbè, non c'entra niente. Lo voglio dire, e, e comunque, niente. Oggi mi sono organizzata, mi ho fatto organizzare la giornata. Mi ho fatto, mi ho creato, ho organizzato la giornata e anche in questi giorni, in questi giorni e nelle prossime, della prossima settimana, in tutto il periodo. Tutto l'anno cercherò di organizzare queste giornate, cioè di fare quello che c'è da fare, e, perché finora non è il massimo come stavo facendo io, quindi la mia educatrice ha fatto di tutto per... Eh, aiutarmi a, a lavorare e, e riorganizzarmi le mie giornate, sperando che riesca a farle queste giornate, che riesca a riprodurle come piacciono a lei, ma soprattutto come sta bene a me. Allora, la mattina mi devo alzare alle 8 e mezzo, prima cosa. Eh, tutte le mattine alle 8 e mezzo, voi direte, no, non è un po' tardi. A me va benissimo, tutti si alzano, perlomeno alcuni si alzano alle 8 e mezzo, alcuni alle 4 andare a lavoro. Io che sono per, per non alzarmi alle, alle otto e mezzo, quindi nulla, devo prendere le gocce, devo prendere altre medicine, poi devo prendere il caffè, colazione, colazione e cos'altro. Vabbè, mi ascolterò un po' di musica un po' di vostri video anzi i vostri video io in un altro momento perché la musica non c'è una cosa che tenga io la musica la voglio a tutti i costi la mattina altrimenti non caro puro ragazze non caro puro per niente non riesco a svegliarmi per niente quindi ho, ho diritto e voglia di ascoltarmi la musica almeno quando sto facendo colazione poi se ci, ci avanza del tempo mentre sto facendo ancora più colazione tra biscotti, caffè e latte e caffè allora sì metto altri video altrimenti nisba ma senz'altro troverò altri altro tempo per voi però ogni cosa come so dire ogni cosa a suo tempo e niente cosa trovo a dirvi nulla ragazzi era tutto lì quello che volevo dirvi eh, sì, lo so, mi avete visto le unghie bruttissime, ma appena posso me le rifaccio. Lo anche tagliate. Ah, questa non è la mia madre, vedete? Ciao, nulla. Questa non è la mia madre. Mi piace tanto. Si sentirà che ho il microfono. Spero di sì. Fatemi sapere qua sotto i commenti. E soprattutto, se vi va appunto, supportatemi con un like, supportatemi e attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale youtube e perché no ehm, che dire seguitemi anche su instagram, vabbè a me non fanno impazzire queste cose bisogna seguirci di qua e di là o di qua o di là quindi lo dico ogni tanto come lo sto dicendo adesso vabbè che lo dico sempre però faccio l'eccezione solo perché non solo so perché con gli altri perché mi fa piacere anche a me essere seguita su Instagram, TikTok e Facebook Ho anche Twitter chi vuole mi segue anche su Twitter. Vi metto tutti i link nell'info box, ok, di tutti i miei social network, ok? Non sono così popolare su Twitter, però proverò a mettermi su a mettere il link nell'info box del del mio profilo twitter instagram e Facebook anche TikTok ok <coughs> scusate la voce strana che ma questa ho e questa eh, mi tengo perché finché non guarisco dalla freddore, sono dolori quindi vabbè niente bene ragazzi questo è tutto un bacio e alla prossima aspettate un attimo voglio controllare se sta ancora registrando si sì, sta ancora registrando quindi io vi saluto Ciao e a presto, un bacio.